Buonasera a tutti, grazie di essere qui alla Casa per la Pace e quest'anno appunto l'edizione di Politicamente Scorretto è all'insegna anche della, del coinvolgere tutte le varie case di Casa Vecchio di Reno, quindi siamo alla terza giornata e ieri infatti abbiamo fatto una presentazione alla Casa della Solidarietà e quest'oggi quest facciamo la presentazione alla Casa della Pace. E siamo in diretta Facebook, quindi l'intera presentazione del libro verrà fatta anche in diretta Facebook, come quasi tutte le iniziative che abbiamo durante Politicamente Scarretto vero, vengono fatte o in streaming o in diretta Facebook. Eh, ringrazio Vittorio Pallotti per averci fatto eh, in apertura la vista guidata alla mostra sui manifesti pacifisti, proprio del, eh, della ricca collezione del Centro di Documentazione sul Manifesto Pacifista, che proprio la Casa della Pace ha il suo archivio. È stata una bellissima visita, molto illuminante, e quindi nella cornice di questi manifesti pacifisti eh, introduco volentieri la presentazione di oggi, eh, che appunto diciamo, apre di fatto la terza giornata di eh, politicamente scorretto, che continuerà poi alle 21 in Casa della Conoscenza con la seconda serata eh, dedicata al cinema migrante con il film Va Pensiero. Invece siamo qui con eh, Luigi Lollini e Cira Santoro. Cira Santoro è, eh, oltre ad essere oggi <ride> ad accompagnare la presentazione di questo libro, è responsabile del Teatro Comunale Laura Betti di Casalecchio di Reno, che ha visto già lunedì eh, aprire, Politicamente Scorretto, con il bellissimo spettacolo di Alessandro Gallo, L'Inganno, e che vedrà venerdì sera, eh, Radio Clandestina di eh, Ascanio Celestini, eh, diciamo uno dei, degli highlight dei di questa edizione di Politicamente Scorretto. Eh, politicamente scorretto che comunque ha sempre il libro come protagonista eh, visto che nasce da un'idea di Lucarelli e, e, e continua ad essere eh, Lucarelli l'anima e diciamo eh, l'idea base di quello che è po politicamente scorretto quest'anno il tema è oltre il muro punto interrogativo memoria impegno civile e. Eh, memoria, impegno civile e legalità proprio perché eh, nel trentennale della caduta del muro eh, politicamente scorretto vuole riflettere su tutto quello che è lo sguardo oltre il muro, l'andare oltre il muro, quindi non solo il costo punti, dei ponti ma recuperare eh, i val questi valori. Il libro di stasera è molto interessante, io ho letto solo la quarta di copertina perché non ho avuto tempo di leggerlo e, e delle sinossi ed è un libro estremamente intrigante che eh, sicuramente leggerò sicuramente leggerò perché è un, una cosa molto particolare di cui appunto poi vi parleranno eh, l'autore Luigi Lollini che è eh, diciamo di professione insegnante ma che ha già scritto più libri insomma e quindi è appena uscita la contrafigura di cui grazie eh, a modo info shop poi abbiamo delle copie in vendita, insomma, che possono essere in compagnia, come dicevo, di Cira Santoro. Eh, lascio la parola, eh, spero di vedere sia chi ci segue in diretta Facebook, sia chi è qui nel proseguo delle prossime giornate, si va avanti fino a domenica mattina. Eh, vi ringrazio, ringrazio Grazie di aver accettato il nostro invito comunque ad, ad essere parteci, a partecipare insomma a questa quindicesima edizione di politicamente scorretto e lascio la parola a Cira Santoro per grazie grazie grazie, grazie. grazie Simona allora, allora grazie per questo per questo invito a presentare questo libro uh, tra l'altro questa è la, la seconda il, il secondo tentativo che facciamo dovevamo presentarlo a maggio all'interno del maggio dei libri, poi dopo mi sono ammalata e quindi l'abbiamo rimandato a, a questa a quest occasione che è un'occasione particolare perché appunto come diceva in realtà era stato pensato in un altro modo ma eh, è rientrato perfettamente in quello che è il politicamente scorretto di quest'anno appunto, cioè nel discorso eh, di oltre il muro no? questo è un libro che in realtà eh, viene racconta l'anno immediatamente inizia l'anno prima che il muro di berlino cade eh, e poi io direi che arrivano i giorni in realtà <ride> di fatto poi anzi arriva la cronaca l'attualità di, di, di, di, di questi ultimissimi giorni con la bolivia ehm, una cosa molto particolare perché lo presento io, io mi mm. occupo di teatro e tra l'altro di teatro per l'infanzia, per cui come dire, il tema eh, eh, della, della politica e, e, e soprattutto, eh, dopo ne parleremo, di, di, quelli che sono, di quelle che sono state le guerre di questi ultimi trent'anni che vengono attraversate da questo personaggio misteriosissimo di cui, eh, che è il protagonista del libro, in realtà è un libro che parla, sono un personaggio secondario di questo libro, Ecco, per cui sono stata invitata a presentare il libro perché ci sono alcuni passaggi in cui eh, ci sono anche io, così come tanti amici e compagni della mia generazione. In realtà è un libro che parla della generazione, noi siamo cinquantenni, poco più che cinquantenni, siamo la generazione della pantera, è un libro che eh, muove il primo passo, i primi passi con. Eh, la celebrazione del nono centenario dell'Alma Mater, Roversi diventa, eh, Roberto Roversi diventa Monaco, diventa rettore dell'Università di Bologna e decide eh, di compiere i primi passi verso quella che poi sarà eh, l'inesorabile privatizzazione delle università e, e poi insomma quello che appunto è la storia degli ultimi trent'anni della ehm, della perdita, diciamo così, di un mondo, no? E quindi ehm, noi siamo i personaggi secondari di questo libro. Ed è, è interessante um, la domanda che uno dei nostri compagni, che è un docente universitario, si occupa di letteratura professionalmente, eh, mette dentro una sua recensione e dice questo libro ruota intorno a una domanda importante. Che cosa significa essere un personaggio secondario? Perché appunto è una sorta di biografia eh, in cui il protagonista, il narratore è un passo indietro attraversa la propria biografia, eh, il proprio viaggio no? da, da, dagli anni dell'università fino a oggi sulle tracce di questo mh, misteriosissimo personaggio. Io vorrei leggere l'incipit del romanzo, la prima pagina, perché come dire, è un po' come entrare in quel mondo lì, è un po' entrare eh, in quello che era il nostro mondo da universitari, nel mondo dell'alma dell mater, dove vediamo per la prima volta eh, Edoardo Rojas Flores, Roja. Roja Flores. E, e poi dopo ne, ne parliamo. Si celebrava il nono centenario dell'università. Il rettore aveva già distribuito laurea ad honorem a un principe, a un re, a un paio di imprenditori, a madre Teresa di Calcutta. Per la classe dirigente di domani si pensò di organizzare una gita a Bologna e dintorni. I rappresentanti delle associazioni studentesche arrivarono da buona parte dell'Europa e del mondo per discutere non so più di che cosa, del futuro, immagino. C'ero anch'io. Una sera d'estate del 1988 giunsi in Pullman alla fortezza di San Leo, dove il magnifico rettore aspettava la gioventù di quattro continenti. Mi ero imbucato, ero uno studente di lettere, non facevo ancora parte di associazioni o collettivi universitari. Avevo incontrato per strada una compagna di corso che contribuiva a organizzare il convegno. Una trafila di minimi eventi, un convergere di piccole scelte e casualità mi portarono al cospetto del rettore. Ma dubito che sarei entrato nella sua fortezza se poche ore prima non avessi conosciuto Edoardo. In quei giorni, per le vie della città, l'università, nello studentato che ospitava le delegazioni straniere, chiacchierai con molta gente. Gente perduta per sempre, mi viene da pensare a volte, come tanti altri. Ragazzi e ragazze conosciuti all'estero nelle vacanze studio o nei viaggi per l'Europa. Riesco a rintracciare solo certi nomi, alcune facce nella rete, ma è come se fossero tutti consegnati all'aldilà. Ne ritrovo qualche appunto scolorito anche fra vecchie lettere, biglietti, agende macerate, pile di quaderni reclusi in un cassetto. Ecco il danese Alfred. La politica degli Stati Uniti e quella dell'Unione Sovietica non sono uguali, non credo che tu possa parlare di imperialismo allo stesso modo. Il bulgaro Ognan Zlatev. Ci sono molti socialismi, diceva Olof Palme. A me piace il suo, il modello svedese. Un cileno, lavandosi le mani in bagno. Ora è meglio, non ce ne siamo ancora liberati, ma... Il portoghese Emilio Guerreiro, partito socialdemocrata, per i portici di via indipendenza. Hanno applaudito a lungo e mi hanno chiesto se volevo diventare un dirigente. Ho chiarito che ho idee di destra, eccomi qui. E perché dovrei vergognarmi di dire che sono di destra? Un tedesco? Lo dico spesso, non sono fiero di essere tedesco, sono fiero di vivere a Tubinga. Alcuni Jugoslavi? Croazia, veniamo dalla Croazia. Altri Jugoslavi? Davvero ti hanno detto così? All'assemblea plenaria, che si riuniva in una grande aula dell'ospedale universitario Sant'Orsola, nessun cartello mi aveva impedito di entrare. Gli interventi venivano tradotti all'auricolare da alcune voci di donna. Ricordo il delegato giapponese che ci invitò a scegliere il suo paese per passare la vecchiaia e tre ragazze del collettivo di lettere magistero sedute dietro di me che contestarono aspramente l'intervento di uno studente italiano è curioso che di quei giorni non sia rimasta nella mia memoria nessuna ragazza eccetto Lidia, Cira e Serena che già conoscevo di vista, che avrei conosciuto meglio negli anni seguenti dopo Tiananmen, dopo la caduta del muro di Berlino quando come loro cominciai a impegnarmi nei collettivi studenteschi a intervenire alle assemblee e a occupare l'università ovviamente ecco, cioè, non volevo leggere questa benissimo. cosa perché io è però so, eh, eh, ci hai messa nell'incipit No, però la cosa interessante è che mi sono, come dire, ehm, leggendo il libro è, è che ho pensato che per la prima volta in realtà la nostra generazione, che viene così ben rappresentata da questo quadro che tu fai, no? di ehm, ragazzi che arrivano da tutto il mondo e che eh, per la prima volta cominciano ad avere idee diverse, non si vergognano di dire che sono di destra, mm. come dire, è è l'inizio di un mondo che cambia e forse è la prima volta che c'è una riflessione sulla nostra generazione, che è una, una generazione che è stata pochissimo raccontata e che ehm, comunque ha attraversato eh, questi cambiamenti, in particolare poi noi apparteniamo a quella, quella piccola parte della nostra generazione che ha cercato come in qualche modo di arginare eh, questi, questo, questo cambiamento. Allora, eh, volevi fare una biografia della nostra generazione, le tue intenzioni erano costruire attraverso questo personaggio di cui parliamo dopo, volevi costruire una biografia della nostra generazione? Innanzitutto ringrazio tutti e tutte per essere venuti qui e chi ci, chi ci ospita. Dunque, io sono partito da questo personaggio, Edoardo Roja Flores, che avevo conosciuto come hai, ben de come hai detto bene tu. E... Attraverso questo personaggio, che ha attraversato periodi, di, periodi storici molto particolari, il socialismo reale e ancora prima i golpe dell'America Latina e poi le guerre in Jugoslavia e altri eventi di cui parleremo poi, ho pensato che si potesse parlare anche di chi non ha fatto scelte così radicali, di chi non ha combattuto guerre, perché Eduardo Roja Flores ha combattuto delle guerre, quindi ha fatto scelte politiche molto ambigue, strane, particolari, era un giovane socialista ungherese ed è finito vicino a formazioni dell'estrema destra sia in Jugoslavia che poi in Bolivia dove è morto, ammazzato. Ecco, questa figura permetteva di attraversare periodi storici e luoghi e scenari diversi e in un certo modo di confrontarsi di confrontarsi con la storia e anche quindi a definire in qualche modo chi possiamo essere, chi, chi, chi siamo noi. Questo noi può essere, è un noi che il lettore scopre leggendo, quindi non è necessariamente qualcuno che ha 50 anni, che ha fatto la pantera. Io mi auguro che, che, che, che tra i lettori ci siano sicuramente quelli che eh, hanno avuto esperienze simili al narratore. Il narratore si chiama Alberto ed è quello che edo incontra Edoardo Roja Flores. E dopo, scoprendo che Edoardo Roja Flores è morto, cerca di capire qualcosa di questo personaggio e degli scenari che Edoardo attraversa. Ecco, questo noi non deve essere per forza, credo... Eh, Quel, un certo numero di persone che ritroviamo anche nel libro ma è anche qualcuno che nel presente più vecchio, più giovane di noi eh, si definisce rispetto alla storia ai, alle proprie scelte a quello che fa, a quello che non fa le proprie scelte etico-politiche quotidiane, continue a quello che noi facciamo e a quello che noi facciamo e, mh, il narratore Alberto è uno che ha fatto politica, potrebbe definirsi dopo tanti anni un cittadino, antico, eh, un cittadino antico, un cittadino attivo, forse essere cittadino è una cosa antica perché <ride> esatto. adesso prevale il consumatore, prevale forse qualche altra figura sociale, più passiva sicuramente. E ecco, questo cittadino, definiamolo attivo, è uno che dopo tanti anni è sposato, ha, fi ha un figlio è un insegnante come me, ha attraversato lavori precari, adesso in una situazione meno precaria, insomma, quindi il lettore si può riconoscere in qualche misura anche in una figura che magari si fa delle domande sul presente e anche sulle scelte politiche possibili nel presente, ma non ha partecipato a guerre, e non ha partecipato a formazione militare. E mi auguro che però questo libro parli anche a chi... Non, è, non coincide con questa figura del narratore, perché il narratore è comunque una figura che non, non è la figura della persona impegnata e non è la figura della persona nel riflusso, nel disimpegno, è qualcuno che, che si trova così, tra, tra il privato, tra le incertezze e le scelte della vita quotidiana e la storia che riguarda tutti e coinvolge tutti personaggio secondario della storia è sicuramente è, personaggio è, è, è, secondario no, è, o secondo, comparsa esatto secondo me è la cosa interessante cioè in questo come dire, io mi sono riconosciuta molto cioè eh, vivi eh, nel presente eh, sei un cittadino attivo leggi giornale eh, incontri e conosci persone che vivono no? situazioni appunto dalla palestina ai balcani eh, perché li incontriamo, parliamo, partecipiamo, ma in realtà non siamo eh, i protagonisti di questa storia, come invece è Edoardo Flores. Edoardo è anche lui. Non è... Allora, Edoardo è uno che si è trovato fin da ragazzo a vivere una vita romanzesca. A 12-13 anni, anni, insieme alla sua famiglia, a una sorella, a un padre e una mamma. E è scappato, è andato via, diciamo, prima dalla Bolivia, dove c'è stato un colpo di Stato, e hanno scelto come luogo per rifugiarsi il Cile di Allende. Nel Cile di Allende, dopo un anno, c'è il golpe di Pinochet. E quindi lui e la famiglia se ne vanno, se ne vanno verso l'Europa, per breve tempo in Svezia, e poi, visto che il, pap il papà era ungherese, la mamma boliviana e il papà ungherese, tornano nella, eh, nel luogo di nascita del padre. E quindi due ragazzi di 12-13 anni, Edoardo e la sorella, dico la sorella senza dire il nome perché nel libro ho cambiato il nome, anche se poi è lei che parla, Edoardo e la sorella, che prima vivevano in Sud America e parlavano quotidianamente spagnolo, si trovano in un luogo in cui si parla ungherese, in cui c'è un clima diverso, un ambiente diverso. Quindi una vita romanzesca fino ai 12 anni. Poi dopo, cosa succede? Questo, questo ragazzo che diventa uomo ha continuato a vivere ai limiti. Era rappresentante della gioventù so socialista della propria università. Allora, raccontiamo ecco, come conosci. Il, raccontiamo il tuo primo incontro con Eduardo? Al, perché poi dopo... Sì, eh... il, io che, che sto qua di fronte a voi, così come Alberto, il narratore della storia, abbiamo conosciuto, Edoardo Roja Flores, nel 1988 eh, a Bologna. Era a Bologna perché era un rappresentante dei giovani socialisti ungheresi eh, a Bologna. Ho, ho sentito, e eh, Alberto ha sentito il suo intervento, era un intervento sulla minoranza ungherese in Romania. Un intervento molto applaudito e quindi Alberto cosa fa? Sente questa, questa persona parlare, questo che parla, che sa parlare, già dimostra di, di parlare più lingue, gli si avvicina, incuriosito, è uno che viene da oltre Cortina, gli parla e scopre che questo Edoardo, Rogia Flores, è uno che racconta barzellette, fa 4-5 lingue. E poco dopo si trova con Edoardo e altri ragazzi rappresentanti della gioventù di vari luoghi del mondo, si trova su un pullman che va verso San Leo. So cioè che Alberto non rappresenta, non rappresenta niente a nessuno, è uno proprio che si è imbucato letteralmente lì. E quindi se non avesse fatto amicizia con Edoardo non sarebbe salito su quel pullman. E quindi, insomma, incuriosito da questo ragazzo già uomo, diciamo, perché Edoardo è del 1960, quindi... Era già. Anni. aveva già 29 anni, e quindi questo ragazzo, uomo, un giovane uomo, eh, Eduardo, è uno che dicevo, racconta barzellette, è uno che, che conosce i canti di lotta della sinistra italiana. È un personaggio che ti colpisce, poi la situazione è particolare, quindi si segue, si segue questa scia. E, e poi Alberto rivede. Edoardo l'anno dopo, nel 1989, a Budapest. A Budapest, e Alberto, che sta facendo l'interrail, che sta viaggiando per l'Europa insieme al suo amico Daniele, e incontra eduardo e si rivedono e il libro racconta di questo nuovo incontro. Do si perdono di vista, faccio breve a questo punto, si perdono di vista, ma dopo molti anni nella rete Alberto scopre che Edoardo ha fatto scelte in parte imprevedibili, ha combattuto nella, in Croazia e poi anche in Bosnia, probabilmente, anzi sicuramente eh, negli anni 90, e si è avvicinato all'estrema destra ungherese negli ultimi anni e poi... In mezzo, nel 2001, ha interpretato un film, ha interpretato se stesso in un film di una regista ungherese, Ibolia Fekete. Nel 2001, Edoardo, personaggio che rappresenta se stesso, è pensoso, ripensa alla guerra che ha combattuto, la guerra, questo dramma terribile, quindi sembra che non debba più ripercorrere quelle orme, invece cosa succede? Il narratore Alberto, dopo poco tempo, scopre che Edoardo è stato ucciso nel 2009, il 16 aprile del 2009, in un albergo di Santa Cruz della Sierra, la seconda città della, del, del Boli, della Bolivia. E, quindi, e così dice, ma cosa è successo? Perché E cerca di capire qualcosa, inizia una ricerca, una ricerca attraverso la rete, attraverso amici che gli possono, gli possono fornire dei libri, libri scritti da Edoardo, attraverso testimonianze il libro non è, io direi, un romanzo inchiesta, ma è un romanzo che racconta di una ricerca, di un'inchiesta. Esatto. Cioè il narratore cerca qualcosa che assomiglia alla verità su questo personaggio. Esatto, infatti è interessante perché questa ricerca avviene attraverso appunto, <ride> altri personaggi secondari. No? E, come dire, tu hai fatto una sorta di... Cioè, ci hai raccontato, questa è la storia di, di, di Edoardo, un po'... Uh, velocemente certo. in sintesi invece mi piacerebbe di panare con te questa matassa perché eh, Edoardo diventa per Alberto una sorta di ossessione in realtà sì. no? per cui quando scopre che eh, Edoardo è morto in Bolivia nel tentativo di ammazzare Evo Morales così viene accusato di ordire un complotto per uccidere Evo Morales o di eh, voler organizzare la secessione di essere il braccio militare che dovrebbe ehm, che, che ha l'obiettivo di arrivare alla secessione di una parte del paese della parte est del paese della pianura la regione di Santa Cruz la, il dipartimento di Santa Cruz e qui io leggerei una guardo due pagine l'ho ripreso in questi giorni il libro appunto per la, per la presentazione e devo dire che mi sono detta però cioè, qui cadiamo proprio quasi nella cronaca della, degli ultimi giorni, perché in realtà tu nel tuo libro, quando parli della Bolivia, devo dire che io ho trovato, anche perché un po' questa cosa della Bolivia, insomma, chiaramente penso come molti qui in questa, in questa sala la stiamo seguendo anche con apprensione, no? E devo dire che eh, ci sono delle pagine che in qualche modo raccontano. Forse già anticipando quello che sta succedendo adesso, cioè ce lo spiegano in qualche modo, no? Cioè, ho letto delle cose, delle cose su, anche di, di Cesar Bri, che è un altro personaggio che entrerà, che effettivamente lo spiega. Per cui io leggerei questo passaggio, così eh, entriamo un po' dentro questa matassa che eh, piano piano dipaniamo insieme. In questa ricerca eh, che Alberto fa sulle tracce di eh, quella che è stata la vita di Edoardo, Uh, Alberto incontra diversi um, amici, diverse persone che si occupano di Sud America sì. e che parlano di Sud America per cercare di capire perché eh, Edoardo è andato a finire in Bolivia e perché ha cercato di fare sì. questa, uh, appunto, eh, sì. <ride> si è ritrovato immerso in questa, in questa azione. Eh, leggo ehm, quello che racconta Tommaso, mi sembra, eh, uno, uno dei personaggi che tu interpelli. Tommaso, sì. Tommaso, che è uno dei personaggi che tu di cui ci parlerai tu. Posso dire una cosa? Sì. È un diplomatico e ho cambiato il nome perché mi ha chiesto di cambiare il nome. È un diplomatico, il libro poi ne parla, se leggete il libro... Vedete. Però, secondo me, riprendendolo sì. in questi giorni, ho detto, ah però, però è proprio que cioè, è questo. Sì. Morale, Tommaso dice «Morales non è portatore dei valori delle comunità contadine e indigene della Bolivia, bensì dell'Altopiano. Se dunque decide di farsi l'atore di tali valori, rischia di alienarsi il sostegno di altri contadini e indigeni delle regioni orientali, delle terre basse, dei Guarani per esempio, o degli abitanti della regione beniana del Tipnis, che infatti hanno organizzato una marcia indigena contro il potere del MAS». Sì, la seguo, gli rispondo, ma non ho ancora la minima idea di cosa sia il TIPNIS, il territorio indigeno e parco nazionale Esiboro Secure, un poco più esteso del Trentino Alto Adige. Vedo che Emily Ashtonberg, blogger e attivista del North American Congress on Latin America, si occupa del TIPNIS da anni, ma non ne fa una questione etnica e locale. Parla di movimenti, marce di protesta, modelli di sviluppo, contraddizioni, solidarietà, sindacati... In altri articoli cerca di spiegare perché alcuni lavoratori boliviani manifestano contro Evo Mola Morales. Al Tipnis, nelle marce di protesta contro l'autostrada e le trivelle, non si oppongono i valori degli indigeni contadini dell'Altopiano ai valori di altri contadini boliviani. Il Presidente ha decretato che nei parchi nazionali della Bolivia, protetti dalla Costituzione, si potrà consentire di estrarre idrocarburi alle aziende che promettono di mitigare l'impatto ambientale e offrano l'1% degli investimenti per la riduzione della povertà e lo sviluppo economico della zona. Il Governo annuncia che un'autostrada attraverserà il Tipnis. All'interno del Tipnis, quattro aree, che coprono il 30% del territorio del parco, sono soggette a concessioni di lunga durata. Durante la presidenza, Morales, le aree del paese concesse alle compagnie petrolif petrolifere si sono espanse. Pare che siano otto volte più ampie di prima. Di fatto, 11 dei 22 parchi nazionali boliviani coincidono con le concessioni di gas e petrolio multinazionali come la bra brasiliana Petrobas, la spagnola Repsol, la francese Total. Ecco, lui va avanti e, come dire, e questo, e questo ti fa sentire ancora una volta eh, personaggio secondario della storia. Cioè, in realtà tu, dentro questa sessione della ricerca di eh, Edoardo, in realtà entri dentro eh, e approfondisci eh, una storia che, che a noi ci sfugge. E, e quindi, come dire, è un libro che in realtà... Eh, apre delle finestre su quelli che sono stati questi trent'anni di, di, di storie che in qualche modo le abbiamo vissute no? anche proprio nei social, le abbiamo vissute velocemente, sì. spesso superficialmente, non le abbiamo mai attraversate. Invece Alberto decide in questa ricerca di andare dentro le cose, di approfondirle, di capirle. Per esempio, uh, questa cosa della Bolivia, ce la vuoi raccontare? Perché penso che possa interessare anche noi, visto che sì. alla Bolivia dedichi tantissimo, uh, sì. tantissime pagine di libro. E, Alberto ha famiglia, ha un lavoro, non può viaggiare più di tanto, non ha dietro di sé una redazione di un giornale che possa finanziarlo, non lavora per un'università, non ha fondi di ricerca, non conosce tutte le lingue del mondo, sicuramente ne conosce meno di Edoardo, ha bisogno di aiuto. Come ciascuno di noi si trova di fronte a una realtà stratificata, complessa, contraddittoria e deve fare qualcosa per sbrogliare la matassa o comunque per, com, o per usare altri termini, per attraversare il labirinto, anche la rete è piena di notizie infondate, di falsità, di documenti autentici che dicono il falso, di documenti falsi, insomma è difficile districarsi e non può farlo da solo e quindi cerca di, di formare una, una piccola comunità che coopera per approfondire. Qualcuno lo aiuta a trovare i libri, qualcuno lo aiuta a tradurre, qualcuno gli fornisce le sue competenze, ci sono amici che hanno... Hanno vissuto, ho vissuto o lavorato in Sud America, ma pochi sono esperti di Bolivia. È difficile tutto ciò, quindi cerca di, di, cap di capire. E, e quindi alla fine l'ossessione per Edoardo è un'ossessione per, in un certo senso, per la verità. Così come Edoardo, in, in un certo modo, in, un certo, in una certa misura, è anche un ex amico. Una, un amico perso, eh, Alberto si interroga o pensa o ricorda, la memoria è importante per Alberto e nel libro e pensa ad altri amici persi per strada. Quindi questo è un lato: ecco, un lato dell'ossessione è Edoardo rappresenta altro, altri amici, altre persone che hanno seguito delle vie divergenti lontane da Alberto. D'altra parte, al, ehm, Edoardo è una parte della realtà, uno che tenta di essere protagonista nella realtà e, e attraversa luoghi e scenari difficili da comprendere. Ecco, la Bolivia è un luogo complesso perché da una parte è un paese di questo mondo e, e quindi ci sono delle somiglianze rispetto a ciò che avviene in Bolivia, rispetto a ciò che avviene nel resto del Sud America o anche a ciò che è avvenuto nella storia italiana nell'ultimo secolo. E d'altra parte c'è un'alterità, ci sono cose che sfuggono, c'è cioè un ostacolo linguistico, c'è il problema che non sempre eh, chi chi quelli che tu interpelli ti fornisco, vogliono fornirti dell'informazione. E, e quindi eh, Alberto cerca di, inter, di, inter, insomma, di interrogare, di stimolare chi ha un sapere specialistico, però resiste a riversare questo sapere specialistico sull'attualità e fa fatica a, a trovare un boliviano che si pronunci su certe questioni. Ecco, in, in Bolivia, ecco, per esempio, il, il diplomatico, che, le cui parole sono citate prima, è, è uno che non può sbilanciarsi troppo perché vive in quello scenario del Sud America, cosa può dire, cosa non può dire, e dall'altra parte ha un punto di vista che interessa, perché è un punto di vista comunque di un europeo privilegiato, con, un certo, con una certa impostazione politica quindi all'interno di un romanzo l'idea è, è importante che ci sia una polifonia più punti di vista che collidono che divergono magari o eh, quindi creare attrito creare contraddizione tra più punti di vista è un punto di vista molto interessante sulla Bolivia tu incontri Cesar Brì che è un artista tra l'altro molto presente nel nostro teatro anche quest'anno in aprile verrà a sì. uh, presentare un lavoro su Falcone Borsellino, ma è venuto uh, negli anni passati al Teatro Laura Betti anche col suo, col suo gruppo boliviano. Lui è un artista di origine scappato argentina, scappato dall'Argentina da giovane eh, per, quando, quando c'è stata la dittatura di Bileda e poi dopo è arrivato, diciamo arrivato in Italia a 17 anni, eh, si è formato in Italia eh, come attore e regista, e poi a un certo punto è andato a vivere in Bolivia. In Bolivia ha creato una comunità teatrale con attori e eh, registi italiani e con attori eh, indios, e finché non è dovuto scappare dalla Bolivia e tu intercetti anche, eh, contatti anche Cesar B che ti darà una grande mano certo. per capire... Eh, la geografia politica della Bolivia. Io avevo l'impressione che Eduardo Roja Flores, nato in Bolivia, andato via dalla Bolivia a 13 anni, fosse tornato in Bolivia non sapendone più di tanto. E comunque Eduardo che non era mai andato in Bolivia per, comunque per difendere i diritti dei, diciamo, dei contadini o degli indios, eh, però ho sentito il bisogno di arrivare in Bolivia in qualche modo per difendere l'autonomia e quindi anche i privilegi di, di una minoranza del, dell'est del paese. Allora, Nell'est del paese è, mh, ci sono dei partiti molt, fortemente razzisti, fortemente eh, legati alla... Alla, alla grande proprietà terriera, e all'industria agroalimentare. E, e questi, questi partiti, queste formazioni, questo blocco sociale chiedeva, voleva eh, meno tasse voleva, mh, e voleva che Morales, il governo, non toccasse il latifondo sostanzialmente. Nel momento in cui Morales ha smesso di impensierirli, c'è stata una sorta di diciamo compromesso, però questo compromesso è venuto meno e le forze che adesso hanno preso il potere sono forze legate a questa, non sono gli indios che erano contro Amorales. Morales c'è alcuni indios che vivono nelle riserve cioè non, nelle riserve naturali non le riserve indiane, in, po, in luoghi protetti combattono combattevano contro il governo centrale, non con le armi e per, avere, per tutelare un luogo, un ambiente. Giusto o sbagliato? Insomma c'era una, una, una contraddizione tra il potere centrale che puntava sull'estrazione di idrocarburi e una distribuzione poi dei proventi eh, e delle minoranze o comunque molto consistenti che si sentivano minacciate eh, non soltanto da, dall'estrazione degli idrocarburi dalle miniere, ma anche da, eh, dal, dall'abbattimento delle foreste, insomma, quindi i coltivatori di coca, qual qualcosa che è iniziato prima di morale, se voglio dire. Ecco, lì c'era una dialettica che è uno scontro, il conflitto che fa parte, diciamo, di qualunque polis. Era un conflitto che non coinvolgeva i militari, che non, non, non aveva come esito il golpe militare. Adesso, al di là del fatto che Morales sicuramente ha forzato più volte la legalità costituzionale, abbiamo dall'altra parte delle forze legate agli ambienti più retrivi, conservatori, razzisti del paese. E, e questi adesso, in questo, in questo momento, stanno gestendo la fase di transizione. Sembra che siano quelle a cui eh, Edoardo si, si, si sia legato. Ah, Edoardo, un'altra cosa sorprendente che fa sempre nel dipanare questa matassa della vita romanzesca di Edoardo, è quella tu l'hai detto prima così molto velocemente, è, è di andare nei Balcani. Allora nei Balcani si ritrova a combattere con gli Ustasha eh, croati, poi a un certo punto lo ritroviamo convertito all'Islam in Bosnia. Ci vuoi raccontare un po' sì. uh, questo, questo allora, strano giro che fa? Edoardo, l'avrete forse intuito, è un personaggio che vive di simulazione, di simulazione, e quindi una persona che continuamente costruisce e ricostruisce se stesso e si rappresenta secondo l'uditorio, secondo il contesto in cui agisce, anche se poi possiamo rintracciare delle, dei fili di continuità. Cosa succede? Che lui è figlio, era figlio di una madre cattolica, di un padre di origine ebraica ateo, non osservante ateo, e quindi diciamo che la sua formazione è prevalentemente cattolica. Poi, e infatti quando Alberto lo conosce, stranamente questa persona che è legata alle burocrazie del socialismo reale è un militare, è una guardia di frontiera, è uno che ha rapporti con i servizi segreti. E allora quando ci diceva cose del genere, lo dico io Luigi ma lo dice Alberto, e sembrava un millantatore uno che raccontava, invece risulta che lui avesse legami, insomma era nelle forze armate sostanzialmente. E questa persona che, che stava nelle forze armate allo stesso tempo diceva di avere simpatie per l'Opus Dei, Dei, organizzazione cattolica non particolarmente progressista come, come sapete. Ecco, allora dava l'impressione comunque di una persona che volesse gestire, che volesse, che volesse eh, avere in mano più carte e in effetti dopo la caduta del muro il suo rischio era quello di perdere uno status e doveva ritrovare un mestiere, un ruolo. E la religione ha qualcosa a che fare, ma non è l'unico aspetto del problema. Cosa succede? Eh, Edoardo era in Croazia come giornalista. Era un giornalista corrispondente dell'Avanguardia, giornale di Barcellona. E in più faceva corrispondenze per la BBC in lingua spagnola. E a un certo punto decide... Di passare dalla penna, uh, dalla, dalla cronaca di guerra a, a una divisa militare. e eh, Si presenta dalle forze armate eh, croate e mette su una milizia: una milizia formata da combattenti di vari paesi che combattono con, con i croati. No, in quel momento l'eduardo che abbiamo è l'eduardo più o meno cattolico, o comunque se deve presentare una sua faccia è questa dell'Eduardo Cattolico. In realtà ecco, il libro è un romanzo perché tutti questi passaggi sono problematici, non è così certo, tu. però ecco, questo è direi certo, è abbastanza certo. E Edoardo per meriti di guerra ha ricevuto una medaglia dal presidente Tugiman croato e la cittadinanza croata, è andato in pensione col grado di colonnello e pare che anche Pare, dico, perché di questo non, questo non, ho, le, non ho, ho solo una fonte, entro in altri casi ho incrociato più fonti, che poi abbia avuto anche il grado di generale in pensione. Ecco, lui, quindi, lui era, si rappresenta come cattolico nazionalista, sostanzialmente, nei Balcani e in Croazia. Però poi nel 2002 sicuramente lui si converte, o almeno eh, si dice di convertirsi alla regione musulmana e diventa vicepresidente di una delle due comunità musulmane dell'Ungheria. A questo punto, qualche anno più tardi, poco prima di morire, in un'intervista dice che la sua conversione cominciò nel 95 in Bosnia. Allora, una cosa è quello che lui dice, una cosa è quello che è, anche perché cominciò, la mia conversione cominciò, può voler dire tante cose, lui in quel momento dice ero in una moschea, vedo persone pregare, Sembra quasi Malcolm X che scopre che non bisogna essere razzisti perché vede che in una moschea ci sono uomini bianchi, neri, eccetera. Ecco, allora lui, eh, lui cosa fa? Lui dice che in questa intervista resa pochi mesi prima di morire, dice che la sua conversione cominciò nel 1995. In un'altra mail dice che è più tardi questa conversione. Però ecco, diciamo che potrebbe essere un itinerario. Era sicuramente una persona che diceva di credere in Dio. E nel film del 2001 però non c'è nulla nel film che dica che lui è vicino alla religione musulmana. Viene rappresentato come uno che si avvicina alla religione cattolica. Ora, il film, è vero che nel film lui non si chiama Edoardo, ma c'è la sua faccia e si parla sostanzialmente della sua vita. Però è un gioco di specchi, per cui lui nel, nel film si, eh, si chiama Riccardo, mi sembra. Se noi, ecco, Riccardo. Allora, Riccardo però, poi nel film c'è scritto, il film si intitola Cico, c'è scritto che il film impasta realtà e finzione come la sua vita poi, impasta realtà e finzione. Ecco, lì nel film lui si rapprese, viene rappresentato dalla regista e lui si accetta di autorepresentarsi, non certo come musulmano. E se voi andate a cercare i suoi libri, adesso sto facendo un discorso un po' da storico, eh, il libro non è così, lo sto decostruendo dal punto di vista di uno storico possibile. Ecco, se, se uno va a chiedere i libri a... All'editore che ha pubblicato i libri di Edoardo, cosa fa editore? Vi fornisce i libri in cui lui risulta più vicino al nazionalismo ungherese, perché l'Ungheria, sapete, ha perso la, la, la prima guerra mondiale e quindi tutti i nazionalisti ungheresi parlano di, del trattato di Trianon, per cui l'Ungheria ha perso i suoi territori, si è spaccato l'impero austro-ungarico, ma la parte ungherese, il regno di Ungheria ha perso dei territori, tra cui anche la una buona parte della Croazia, che è quella in cui lui è andato a combattere. Allora, l'editore che ha pubblicato i suoi libri lo rappresenta come, lo vede più come nazionalista croato, che però è andato a combattere in Bolivia per l'altra sua patria. E però tra gli ultimi libri di Edoardo c'è anche un libro di poesie sufi, in cui quindi, però quel, quel libro non ci viene fornito dal suo, suo editore. Il, il, il mio informatore a, in Ungheria, quello che fornisce a, a, ad Alberto i libri di Edoardo, non mi ha portato il libro delle poesie sufi, forse perché l'editore è è interessato a far conoscere quell'aspetto di Edoardo, anche perché il partito nazionalista ungherese a cui lui, lui Edoardo era più vicino. Poco prima di morire, Jobbik, che è un partito di estrema destra, fascista sostanzialmente, negli anni in cui Edoardo si era avvicinato al partito, non aveva posizioni decisamente xenofobe. Era più antigitano e antisemita. E adesso invece, adesso, cioè negli anni più recenti, quando sono arrivati immigrati dalla, dalla Siria, magari scappano anche dagli islamisti, però sono di religione musulmana, sì, certo. Questi, questi degli hobby che ovviamente diventano islamofobi, oppure, non usiamo i termini islamofobi, ostili verso le persone che vengono da paesi prevalentemente musulmani. Quindi, eh, la storia è fatta di: cioè, se, chi voglia ricostruire un fatto storico eh, deve lavorare sui documenti. E lui, Edoardo, non ha interesse verso la ricostruzione storica. Lui ha interesse nel riscrivere continuamente la propria storia e ha interesse a presentarsi in modo diverso secondo l'interlocutore e la convenienza probabilmente del momento. Però c'è una continuità, io credo, nella sua, nella sua figura tra il prima e il dopo, quindi non, è, non, la, non lo vedrei soltanto come uno che finge, che pretende, solo come un avventuriero, c'è una, credo, una coerenza dal punto parziale dal punto di vista ideologico ed è la scia comunque del nazionalismo, certe idee certo. nazionali. Edoardo neanche quando era socialista non parlava sicuramente di lotta di classe, non parlava di lavoratori, non parlava di donne, non parlava certamente di diritti di gay, lesbiche, e lgbt non ne parlava prima perché, non ne parla dopo il comunismo non ne parlasse no cose. ecco però ecco paradossalmente, paradossalmente a un certo punto un paese autoritario come la germania est aveva una, legisla avuto una legislazione sull'omosessualità che non era peggiore di quella della germania ovest lui è decisamente su queste cose pur essendo nella vita eh, privata diciamo che non espone possiamo definirlo bisessuale, possiamo... ecco, comunque la sua sessualità è secondaria rispetto al fatto che lui eh, si esprime per eh, dei rapporti gerarchici, comunque, che sia con uomini o che donne, lui è il maschio anziano che ha sotto di sé dei giovani uomini soldati in armi e poi anche una fidanzata che poco prima di morire doveva sposare, ecco, però, ecco, quindi lui non è, que... non è gay. Lui non è neanche persona che, si, che, che lotta per i diritti, è più un um, omosessuale spartano per dire, ammesso che lo sia, per cui la parola omosessuale non esiste nemmeno, perché esistono rapporti di potere eh, gerarchici fondati su, sulla forza delle armi sostanzialmente, anche se lui poi nega di essere militare, poco prima di, di morire in un'intervista dice ma io non sono mai stato militare. lo vedete in, in divisa in un sacco di foto prima e dopo la caduta di Berlino, ma lui non è veramente un militare, lui era un poeta, quindi la divisa era così, era soltanto per bellezza. Peccato che al contrario di Limonov, che secondo Carrer, si, si faceva fotografare sparando, ma non era uno che combatteva, peccato che lui è stato accusato anche della morte di un paio di giornalisti, e, oltre che di, nei Balcani. Nei Balcani. E, quindi parlo di giornalisti e non delle persone... Che, ti, che, che tu affronti con le armi, ma nell'area in cui Edoardo ha agito, Osiek, in, in Croazia, nella parte di Croazia che si chiama Slavonia, eh, Edoardo dipende da Glavas, che poi è stato accusato di crimini di guerra, e il capo di Glavas è quel tizio eh, Pralniac che avete visto suicidarsi in diretta televisiva. Quindi ecco, adesso non che ci sia un rapporto diretto, però lui e altri mh, non sono mai stati processati, mentre suo i suoi capi sono stati processati con processi difficili, molto difficili. Però ecco, insomma, mh, ecco questo per dire che, che era comunque una persona che ha combattuto con le armi, non si faceva solo fotografare in posto. Questa, questa storia e questo libro un po', secondo me, ha, ha, ha questa vertigine, no? Cioè, eh, da una parte hai un personaggio, come dire, che è, abbiamo conosciuto, che abbiamo, con cui abbiamo parlato, tu sei stato a casa sua, lei, sì. hai conosciuto la, la sua famiglia, hai visto la sua stanza da letto, no? Con il busto di Stalin, con la, questa testa di Stalin che lui a un certo punto mette in giardino. Mm. Che che era fa? diventato il vomitatoio, prima era nella stanza ed era probabilmente tenuto lì per far dispetto al padre che doveva essere antistalinista, vagamente trotschista. Poi questo busto di Stalin tenuto lì in camera diventa il vomitatoio della sua casa Dopo in le campagna, cioè il luogo in cui gli invitati alle feste ubriachi sono invitati a vomitare. Per cui è un personaggio, come dire, vicino, ma nello stesso tempo lontanissimo. No? Ed è un po' la vertigine di questo libro che vi assicuro, eh, adesso, cioè, uno poi dice cioè, se dobbiamo fare il promozionale, però è vero che come dire, eh, non, non si riesce a smettere di leggere, perché è un continuo passare dalla eh, complessità del mondo, dalla complessità di quelle che sono state le guerre degli ultimi 30 anni, dalla, um, da quello che è... Eh, lo, lo sfondo lontano per noi, lo sfondo che come dire, in qualche modo cerchiamo di conoscere ma che non, non riusciamo mai a raggiungere eh, completamente perché non ci appartiene è la nostra vita quotidiana, è il nostro essere invece all'interno di, di tutte queste contraddizioni. E quindi io vorrei tornare un po' su questo. Questo diventa appassionante, cioè diventa appassionante perché è una scrittura che Porta dentro questa vertigine, cioè, dentro una vita quindi, normalissima. Alberto, in realtà, è, forse eh, io le, il titolo l'ho inte, inteso in questo modo: la controfigura è un po' eh, Edoardo, è la controfigura di Alberto, nel senso che Alberto è la persona più normale, più regolare eh, che possiamo immaginare, no? cioè, de, della nostra generazione, è uno che fa. Uh, come dire, tutti i passaggi, non c'è niente di eroico nella vita di Alberto. Infatti mi piace leggere un po' un ritratto che lui fa dopo Genova, sì. no? perché chiaramente, come dire, non poteva mancare Genova, sì. per, per la nostra generazione è stato un appuntamento importantissimo. Alberto dice, era il momento di edificare, ristrutturare casolari, pavimentare tuguri, piastrellare gabinetti, imbiancare muri. Leggeremo di più, la sera usciremo di meno, marceremo a passo di musica in corte variopinti, andremo a vivere in coppia, pianteremo alberi in lande desolate, semineremo calendule, coltiveremo ortaggi, mangeremo cibi biologici non certificati, compreremo banane eque solidali, penseremo ai figli quando il lavoro sarà meno precario, senza fretta. Vendo due o tre enciclopedie, provo a lavorare una notte da facchino, qualche lezione privata, tesine, babysitter per amici dei genitori, commesso di una cartolibreria. Abbiamo una piccola casa, articoli per riviste, smembrando la tesi di laurea, parabole per lettori ermafroditi metici del, dopo, del dopodomani. Nel 1999 la Jugoslavia viene bombardata. I buoni non ci sono. Leggo il giornale al mattino, guardo il televideo la notte. Mi sento un cane sciolto in gabbia, non organizzo cortei, nel dormiveglia prego che ci siano, il giorno successivo mi accomodo, scrivo e distribuisco volantini a titolo personale, contro i bombardieri, contro Monsieur Verdoux, contro i grandi e piccoli imperialisti. Dopo l'omicidio del gius giuslavorista Massimo D'Antona, la polizia perquisisce l'abitazione di due amici. Concorsi tanto per provare, in attesa del concorso pubblico che mi darà un lavoro precario ma continuo. Un paio di volte ci chiedono i documenti sotto casa, l'impegno politico è discontinuo, la partecipazione è defilata, forse genera sospetti, ci si illude di contare qualcosa, ma si abita solo nella vita sbagliata, nella, via sbagliata. nella via sbagliata, qualcosa sfugge, non si comprende, una continua perdita. E qui, secondo me, arriva l'autoritratto un po' di, oh. della nostra generazione, no? Cioè, forse come una, un contrappunto, Edoardo, in qualche modo vive la stessa confusione, la stessa contraddizione che abbiamo vissuto noi come generazione, che ha cominciato a vivere la precarietà, una, una parola sconosciuta probabilmente nella generazione precedente. Ah, Senz'altro Edoardo ha avuto dei momenti in cui si è ritirato dalla scena e ha fatto una vita un po' più defilata, poteva sembrare magari dopo, verso il 2002, 2005, che volesse mettere sua famiglia fare cose meno eroiche e sbagliate dal mio punto di vista ecco e anche il narratore racconta qualcosa che io non pretendo che rappresenti tu tanti perché è comunque uno che fa politica cioè è fatto uno, uno che venga, viene perquisito sotto casa perché è fatto parte di collettivi allora oddio per quale motivo questa persona non fa più politica c'è stato ecco quindi però ecco racconta di una quotidianità fatta di lavori precari, di un, di un ritirarsi parziale nel privato. Dopo lì si dice appunto che lui eh, c'è un corteo, si accoda, non è più uno di quelli che fa il, eh, il volantino per forza o che indice l'assemblea insieme ad altri, ma è quello che partecipa a qualcosa che qualcun altro... Organizzato. quindi non è proprio una persona che non fa poi non so fa l'insegnante però si iscrive a questo sindacato questa, si parcheggia un po' cerca di non essere da solo e, e quindi sì una, è sicuramente una vita non eroica non eroica però è anche vero che i conflitti e le contraddizioni ci sono anche al di là degli scenari bellici esistono delle contraddizioni nei, nelle istituzioni affettive nelle famiglie Esistono conflitti nei luoghi di lavoro che una persona frequenta da precario, da precario, insomma, esistono questi. Quindi eh, non sono scontri armati per cui è necessario ehm, reperire delle armi, ma sono conflitti, lotte che fanno crescere la polis, che fanno crescere, cambiare la società, se ci sono. E, e non siamo in una società senza conflitti, eh, sia anche se. No, il conflitto non è il contrario di guerra, è qualcosa che, che, che si fa per la trasformazione della società, forzando anche l'equilibrio di questa società. Questo Alberto vorrebbe farlo, però è lì, insomma, famiglia, mettere su, bisogna guadagnare. Quindi questo... Anche se eh, la, la descrizione non è quella di tutti i nostri coetanei, sicuramente dei coetanei che hanno in qualche misura fatto politica, ho detto molte volte in qualche misura, è la parola di Questa è una caratteristica, insomma la precarietà è vero, è una caratteristica di tante persone, ma soprattutto di persone più giovani, di. di secondo me, di noi. Cioè quelli più giovani di noi, vivono una precarietà ancora maggiore certo. una precarietà ancora maggiore e quindi e, e, quindi, e questo bisogna ricordarlo e, io, ecco, io, pe, io l'ho pens, pensato come un libro in cui il noi può cambiare geometria, cambiare estensione il noi può essere un noi politico etico-politico, può essere un noi di altro tipo e il non Edoardo in questo senso secondo me ecco Edoardo, le interpretazioni sul titolo vanno bene tutte perché comunque arricchiscono il libro di significati e, e creano eh, degli sguardi diversi verso il testo e, e sono importanti. E una delle cose che mi piace del presentare il libro che, che mi trovo di fronte a tante persone, in questo caso sono particolarmente contento, ma che, che leggono il libro in modo in parte diverso. E, comunque controfigura anche perché Edoardo, in un certo senso, anche lui è controfigura, perché figura è qualcosa che è una figura storica, qualcosa che ha una concretezza materiale storica che proietta dopo di sé un futuro, che ha qualcosa a seguito. Secondo me Edoardo è ciò che non, non dà futuro, non dà cambiamento, rappresenta proprio il... Quindi è figura qualcuno che in qualche modo incarna, il pericolo è sempre di vedere delle figure individuali. Greta, ecco però, lei è più figura, lei figura perché incarna qualcosa che va verso il futuro. Eh, e, oh, insomma, quindi è importante anche non, non dimenticare l'individuo, le persone, però eh, è il um, controfigura è qualcosa che non ha futuro, o ha un futuro che, che, che io non auspico, quindi non voglio pretendere che, che valga per tutti questo. Eh, qualcosa, non so che... eh, sicuramente, come dire, questa controfigura mentre, mentre, mentre parlavi mi veniva in mente no, che eh, come dire, siamo passati, cioè, probabilmente Edoardo e... e appartiene ancora dal punto di vista della, come dire, della, della rappresentazione del rappresentazione sé a una generazione che ha cercato gli eroi e ha cercato dentro uh, le grandi azioni eh, delle, di, di diventare... Eh, eroe, no? cioè, pensiamo appunto a tutte le figure da, dal Ceguevara, a tutte quelle che sono state in qualche modo, che hanno costruito anche una mitologia della, m, ideologica, anche poi in questo caso Edoardo, come dire, abbraccia un'ideologia contraria a quella del Che, però è, è, ha cercato di diventare eroi. Invece il libro in realtà viene raccontato da un antieroe mm. no? e da una generazione che in realtà... È, ha navigato proprio eh, fuori dalle figure eroiche, cioè una, una generazione che ha cercato all'inizio di agganciarsi a questo. Secondo, ma che... secondo me è importante però vedere nel, in molte figure, in molti personaggi del libro delle figure di non rassegnazione, perché molte delle persone che rispondono alle sollecitazioni di Alberto sono persone che nel loro ambito costruiscono propongono c'è un suo vecchio compagno di collettivo che organizza i mondiali antirazzista antirazzisti c'è una Casalecchio conosciamo eh, bene tra l'altro carlo balestri <ride> sì. c'è una sua compagna cira che, ha una che, che contribuisce a far avere una bellissima programmazione a un teatro importante quindi sono persone che cercano di stare nel presente e cercano un futuro e quindi non sono figure del disimpegno non sono figure della rassegnazione no assolutamente e, e, quindi, e quindi io. Ehm... Edoardo ehm, aveva come modello Che Guevara e infatti voleva morire eroicamente in modo simile probabile. probabilmente nella stessa regione in cui è morto Che Guevara, il dipartimento di Santa Cruz, Che Guevara è morto nello stesso dipartimento della Bolivia. E quindi, e quindi dopo molti l'hanno rappresentato come il Che Guevara di destra. Edoardo non, non, non si sarebbe mai definito fascista. È una figura appunto per questo ambigua, per questo alcuni tra cui... Il direttore della collana, Wuminguno, ne, ne parla come di un rosso bruno. Certo, altri mi hanno detto, sì, è un avventuriero con ehm, sfumature fascistoide. Altri mi hanno detto, è un rosso bruno. cioè qualcuno, quindi qualcuno, avventuriero qualcuno interessato appunto a prevalere come ego, come persona. Eccetera. Però c'è una sfumatura politica nelle sue scelte, comunque perché agisce sì, in bene, scenari politici, sì, e non si può negare questo aspetto. E, e quindi ha trovato conflitti che erano conflitti per, la, eh, per il sangue e per il suolo, e non conflitti per eh, l'uguaglianza o, o, o per cambiare la società in altri sensi, senso di, di libertà e uguaglianza. E quindi in questo senso è, è, è una figura che, che riprende alcuni aspetti appunto, del, di Che Guevara, però in, in uno scenario diverso <coughs> Sì. Ecco, però è importante dire questo: che non è il libro di una generazione che, come, ehm, di una generazione che si volge al tramonto, cioè il crepuscolo della fine o, delle, o che verso la fine. A me non sembra il crepuscolo della sera, mi sembra più il come quello di Baudelaire, mi sembra più il crepuscolo del mattino, quello che trova Dante dopo essere stato all'inferno. Sì, no, ma infatti secondo me è un affresco di una, di una generazione che in realtà come, eh, si, si è ritrovata travolta eh, eh, dal, dalla globalizzazione, dalla, eh, da un mondo che è cambiato profondamente eh, non c'è nata, è nata in un'altra società, no? Io mi rendo conto adesso quando parlo con gli adolescenti che frequentano il teatro che, come dire, gli racconto qualcosa di quando avevo la loro stessa età che loro non conoscono assolutamente, cioè proprio devo partire da zero. Quindi noi siamo la generazione, secondo me, che in qualche modo rappresenta c'è Scarpellini che ha fatto una bellissima recensione su, su, su Radio 3 che eh, dice la metafora di un'epoca dominata dalla confusione ideologica e dagli esitamenti dell'identità no? mi sono segnata questa, questa frase di Edoardo Scarpellini quando nella recensione Attilio, nel, Attilio, scusami, sì. eh, nella, nella recensione che fa su Radio 3 cioè è, è lo è Edoardo la metafora di, di, di un'epoca dominata dalla confusione, ma lo è anche Alberto. Questo non significa, come dicevo, che è difficile, eh, non dico tanto prendere posizione, ma è difficile eh, poter mantenere una coerenza così sì. come è stata in altri periodi storici, no? per cui... Come dire, si cerca di, um, di stare dentro le cose, andando verso una direzione, ma siamo costretti quotidianamente a, a mediare o a lavorare. <ride> Qui qualcuno mi dice, mi fa, fa accenno con la testa perché io faccio molta fatica a mediare, però siamo costretti. Sì. E, e quindi, insomma, è un affresco, secondo me, di, di, di questi che sono i nostri tempi, con questa continua... Um, aspirazione verso, verso le grandi cose, verso i grandi gesti, verso i grandi cambiamenti e il dovere invece poi eh, vivere insomma eh, con tutte le, le, le precarietà, le quotidianità che sono fatte anche di tanta fatica, ecco. Io non so quanto abbiamo parlato tanto, forse eh, non so se ci sono delle domande dalla, dal pubblico eh, eh, So, forse abbiamo raccontato troppo, però vi assicuro che il libro è ancora più ricco di quello che, eh, di quello che, abbiamo, che abbiamo raccontato. Non so se ci sono delle domande. Io ho letto il libro quest'estate, ah. eh, ho letto velocemente dall'inizio a metà, poi dopo con fatica, perché c'è più documentazione, più testi da, da approfondire, quindi però la prima parte è veramente così, un susseguirsi di situazioni che ti prendono, insomma, ecco, un po' modificato adesso sentendo le tue parole eh, rispetto a quello che mi sono fatto, eh. È un avventuriero, io mi sono sì, detto sì. proprio un avventuriero senza eh, una... Tu hai detto che è un filo, io il filo non ce l'ho visto. Io penso questo. <ride> No, eh, io mi sono detto ha calcato eh, esattamente la situazione. Si, si trovava in certe situazioni e ha continuato a lavorare sulla situazione dove si è trovato. Quindi, passando da, da, da, da socialista a, a avventuriero. Allora, io la penso in questo modo: sì. cioè, l'ho visto in questo modo certo. nel leggerlo. E poi per, per fare un paragone ai giorni nostri le idee confuse, noi abbiamo le idee confuse, ma c'è gente che le idee ben chiare, nel senso che le multinazionali, le grosse banche, eccetera, hanno idee chiarissime sì. sul, sul futuro del mondo e sanno benissimo come muoversi e come manipolarci in continuazione, quindi la grande fatica è noi facciamo fatica, ma sì, non è anche, parte, io è... penso che non sia una figura nuova questa, è vero che adesso siamo in un frullato di idee, di, di discorsi però se pensiamo che un importante leader socialista italiano è passato da posizioni socialiste e pacifiste a interventismo a essere il leader del partito nazionale fascista quindi ecco lo vediamo eh, ecco, ecco esatto cioè... però noi non diciamo che è un avventuriero eh sì, io... ok allora, è un avventuriero, però la sua connotazione ideologica la diciamo. Allora, sicuramente lui è un avventuriero, però una persona che si trova in uno scenario diverso non è obbligato a fare certe scelte. Lui si è trovato in un luogo di conflitti per il sangue e per il suolo, sostanzialmente, e poi da quel momento ha continuato su quella strada. Tutto fare per i soldi. Come fa un giornalista presentarsi in una, in una nazione che non conosceva e diventare capo di una, di una squadra di, di, di trottoni. Glavash, insomma... il suo capo, eh. dice che non si po sono posti più di tanti problemi perché combatteva per loro. Questa è la versione di Glavash. L'altra la, la versione, le, il libro secondo me suggerisce in più punti più interpretazioni su questa scelta. E quindi non entro nei particolari anche perché alcune cose le abbiamo dette e riguardo l'aspetto di continuità lui quando se all'interno di certe risvolti dello stalinismo diciamo in certi territori dello stalinismo si è potuto sviluppare un'idea comunque nazionalista in cui all'interno della quale il popolo c'era il popolo che smetteva di essere il popolo come classi sociale, ma slittava appunto verso il popolo come etnia nella rivoluzione francese abbiamo il popolo contrapposto ai nobili nella destra abbiamo il popolo come etnia quindi contrapposto ad altri popoli adesso faccio una, semplifico in modo con la, proprio con la mannaia e, e lui Prima della caduta del muro, si è presentato parlando della comunità ungherese in Romania. Ora, sotto Ceaușescu il problema non, non avevano problemi soltanto la minoranza ungherese, no? però lui si è accreditato verso il pubblico l'uditorio in questi termini. E anche prima. Per farla breve, un marxista dovrebbe parlare di lotta di classe, esempio, parlare, parlava di lotta di classe, parlava di popoli, parlava di rivendicazioni che, possono, che ricordano un, una certa, una certa, un certo romanticismo, diciamo, populismo romantico, che può avere declinazioni più di sinistra o di destra. E non sono tutti uguali, non sono tutti uguali i populismi. Eh, però eh, eh, se uno non parla, non parla di lavoratori, non parla di condizioni di lavoro, e eh, invece Alberto sarà uno così smarrito però di lotta di classe parla, questa parola che sembra venuta dal passato però parla e rimugina più che altro, rimugina, che sono, sono molto spesso rimugina. E, e lui no, e quindi c'è un aspetto di continuità, c'è un aspetto di continuità tra il prima e il dopo, poi chiaramente se si parla del, del, del 90-91 e dopo, è più, la continuità è molto più forte. Non pretendo di aver detto tutto su questo, però per dire, ecco, secondo me nella parte finale del libro si riprendono i fili rispetto all'inizio, cioè il narratore ripiega un pochino su se stesso e appunto su i propri coetanei, sulla propria esperienza politica. Quindi, de, come ha detto un recensore, alcuni recensori, dopo un certo punto Edoardo sfuma e resta, restia, resta i personaggi che sono più simili a quelli che, che incontriamo nella nostra quotidianità e che si trovano in, in un contesto sociale in cui ci sono conflitti sociali, ma non c'è per fortuna la guerra che annienta e distrugge. Eh, quindi ecco, secondo me ecco, questa, questa parte, la parte finale ci riconduce un po' su Alberto e tutto ciò che Alberto può significare cioè noi anche come qui eh, in Italia sì. in, in posti lontani dagli scenari in cui il conflitto è più acuto dove il conflitto è più acuto Perché nel nord della Siria eh, se le forze democratiche siriane combattono contro l'ISIS o, o altre forze reazionarie, lì il conflitto è bellico. Però alcuni di quelli che combattono sono andati là a combattere, come Davide Grasso che ha pubblicato Evalen sempre in questa, in questa collana, dice che la rivoluzione non è combattere contro l'ISIS, non è la lo scontro armato. Se fosse quello poi si creerebbe un'elite militare che come in tutti i paesi in cui la guerra si è incancrenita e, e, e ha sostituito ogni, ogni angolo della società. È quel, è, quel, è quel conflitto che ti permette di non essere spazzato via e di costruire delle istituzioni, quelle confederali, molto precarie. Ecco, voglio dire, noi, lontano dal luogo in cui il conflitto è così distruttivo, eh, ci troviamo comunque di fronte alle conseguenze delle scelte, come tu dicevi, tu parli delle multinazionali, io direi che le multinazionali o anche qualunque parte della, della società, perché chiaramente si può essere sfruttati anche da una falsa cooperativa di facchini, ecco per dire, quindi anche a, a, al di là della multinazionale, se uno va a lavorare in una falsa cooperativa di Facchini, in cui ci sono quelli soci, poi quegli altri che sono pakistani. Ecco, sì, sì, purtroppo se la società non fosse così appunto come dire, vischiosa nei cambiamenti, così... Eh. E, e quindi, ecco, da, da questi scenari così chiaroscurali in cui ha agito Edoardo, in cui è difficile trovare comunque i buoni, perché è difficile, sì, il buono tra virgolette a volte è quello che accoglie il problema. No, noi, siamo noi. No, ecco, il problema ecco, esiste, esistono i conflitti, esistono certe contraddizione anche lontano da questi e quindi Alberto cerca anche di ragionare eh, su il, mh, ri, sulla società stretta che lui abita società eh, i luoghi che lui, che lui abita e, e in cui agisce io direi che abbiamo detto tantissimo di questo libro e spero che insomma vi abbiamo anche spero che, che, che vi sia venuta voglia di leggerlo e di, di, di, di comprarlo è una grande convocazione questo libro per cui grazie per averci grazie riconvocati perché poi noi siamo in realtà anche al trentennale di quella che è stata la nostra convocazione quindi eh, Luigi grazie di questa cosa di questo, di questo libro, di questa riflessione importantissima su questi ultimi trent'anni io penso, spero che sia solo l'inizio questo perché effettivamente credo che Ancora nessuno, cioè ancora eh, non era, non è una, una cosa che, che stiamo facendo in tanti, la riflessione su questi ultimi 30 anni, mentre gli anni precedenti sono stati abbondantemente studiati e riflettuti, forse questo è l'inizio di un percorso che spero ci possa interrogare di più su chi siamo e su come possiamo vivere queste contraddizioni che effettivamente ci interrogano dentro no, i nostri diversi luoghi di, di lavoro e di vita. Grazie a tutti e, e a al banchetto con... con il libro.